Oggi vi racconto una storia della mia famiglia per spiegarvi come sia possibile passare a miglior vita senza necessariamente dover soffrire o rimanere confinati in un letto per molti anni. Questa è una foto che mi ritrae qualche anno fa con mia nonna che allora aveva 95 anni ed era l'ultimo anno della sua vita. Ricordo sempre un simpatico aneddoto che mia nonna raccontava a noi nipoti. Erano gli anni 50 e lei era stata ricoverata in un reparto di medicina. Dopo essere stata visitata dal primario, questo medico le disse con fare serioso «Lei, signora, con questo cuore non andrà tanto avanti». Sessant'anni dopo mia nonna era ancora viva e vegeta. Nell'ultimo anno della sua vita ha iniziato a mangiare e bere sempre meno. Passava tra il letto e la poltrona e richiedeva assistenza continua. Alla fine era diventata veramente molto, molto magra. A quel punto abbiamo fatto una riunione di famiglia, in famiglia siamo tre medici, abbiamo parlato con i figli della nonna per decidere cosa fare, se alimentarla o idratarla artificialmente, visto che non aveva tumori o gravi malattie. Di comune accordo in famiglia tutti decidemmo di non fare più nulla e di lasciare che la natura facesse il suo corso e quindi anche di non somministrare flebo con liquidi. Mangiava e beveva come un uccellino. Passò qualche altra settimana e mia nonna si spense come una candela. Se mia nonna fosse stata in una casa di riposo, i medici molto probabilmente l'avrebbero alimentata con un sondino e mia nonna sarebbe vissuta anche 2, 3, 5 anni in più, confinata in un letto con catetere o panoloni, eventuali piaghe da dicubito. D'altronde i medici avrebbero detto «Ma non si può lasciare morire di fame o di sete una persona!» ecco è questo ciò di cui voglio parlarvi oggi molti medici e anche la gente comune tendono a confondere la nutrizione per bocca con la nutrizione artificiale la nutrizione e idratazione quando avviene per bocca è una cosa che si deve fare è un atto umanamente dovuto ma quando somministriamo liquidi o nutrizione tramite un sondino che entra direttamente nello stomaco o con una flebo che entra in un vaso sanguigno, questo non è un atto dovuto, una cosa che si deve fare a tutti i costi, ma è un atto medico. E l'atto medico si fa o non si fa nell'interesse del paziente, cioè se gli fa bene lo si fa, se gli fa male no. Facciamo un salto, passiamo dall'anziano ad una situazione simile per certi versi, cioè al malato terminale di tumore, che ad esempio è un paio di mesi di vita. Negli Stati Uniti d'America alcuni malati di cancro, sapendo che dovevano morire, hanno rifiutato ogni cura e deciso di interrompere volontariamente l'assunzione di liquidi e cibo. Gli infermieri e i medici che hanno assistito alla morte di queste persone oltre 100 sono rimasti molto stupiti nel vedere che questo tipo di morte per disidratazione è, nella stragrande maggioranza dei casi, pacefully, serena, piena di pace e viene definita good death, buona morte. E non è vero come talora si sente dire o si legge sui giornali che la morte per fame o per sete è una morte terribile, una mostruosità disumana. In realtà una persona anziana, come pure una persona malata di cancro che sta morendo, non sente la fame e non sente la sete, si alimenta ed assume liquidi per quello che desidera in assenza di malattie acute, quali una febbre, ad esempio, è proprio il processo del morire che la porta ad alimentarsi meno e ad idratarsi meno. Generalmente noi medici ci adoperiamo per prolungare la vita delle persone e questo va bene in senso lato in medicina, ma attenzione! Stiamo parlando di persone che stanno morendo, malati terminali, che possono essere malati di cancro, anziani. L'idratazione a fine vita interferisce con il naturale processo del morire che porta il paziente ad assopirsi gradualmente, a scivolare in uno stato di coma. Idratandolo possiamo causare nausea, vomito, dolore addominale, incontinenza, ritenzione di liquidi e senso di soffocamento. Non solo, ma il paziente si risveglia ed è vigile e assiste alla sua morte in diretta. Ma allora, perché molti malati terminali o anziani morenti hanno la flebo che apporta liquidi o nutrienti? Perché i medici insegnano a salvare le vite, ma in questo caso non c'è nulla da salvare. Si tratta semplicemente di accompagnare le persone alla naturale conclusione della loro vita. Dobbiamo ricordare che il nostro nemico con questi pazienti non è la morte, ma la sofferenza.